Le società di mutuo soccorso nascono come risposta eh, fortemente voluta da una parte della società, eh, contadini, operai, agricoltori, che non volevano andare a chiedere beneficenza nel momento in cui eh, avevano un problema soprattutto di salute, perché allora non c'era lo stato sociale, quindi, e quindi hanno deciso in qualche modo di organizzarsi. Sull'onda di quanto già avveniva in Inghilterra e in Francia e, eh, sono state create anche in Italia le società di mutuo soccorso. La prima società di mutuo soccorso eh, è stata fondata a Pinerolo eh, nel 1800, grazie allo statuto Albertino del 1848 ed è estremamente significativa questa fondazione perché? Eh, intanto perché lo statuto albertino al tempo c'era re, re Carlo Alberto nello statuto albertino oltre a dare il diritto e la possibilità di associazione e quindi la possibilità di creare le società di mutuo soccorso è anche lo stesso statuto che ha dato eh, i diritti civili agli ebrei e ai valdesi Infatti nella prima società di mutuo soccorso di eh, Pinerolo hanno aderito sia valdesi che cattolici ed è estremamente significativo che ehm, il simbolo della società di mutuo soccorso che sono le mani unite e, eh, ed è ben rappresentato eh, al museo storico del mutuo soccorso che c'è a Pinerolo in cui queste mani sono quelle di un pittore e di un operaio ovvero non c'era distinzione tra i mestieri chiunque poteva associarsi ed è anche molto molto importante nelle immagini che si possono vedere all'ingresso del museo storico di Pinerolo ehm, che gli aderenti alcuni sapevano leggere e scrivere altri erano analfabeti infatti hanno siglato eh, l'associazione al mutuo soccorso con una X e accanto qualcuno gli ha messo il nome. E, um, il bisogno primario era un bisogno legato alla salute, perché allora appunto eh, non c'era il sistema sanitario come lo conosciamo oggi, eh, quindi tutto era a pagamento, il medico, i farmaci e quant'altro. Quindi una delle prime funzioni della società di mutuo soccorso è stata quella di andare a tutelare i propri soci in caso di malattia. Quindi la società ha fatto suo un medico che insieme a eh, un socio o più soci andavano a casa del socio malato in questo modo il medico lo poteva visitare e prescrivere eventuali malattie, il socio volontario invece verificava lo stato della famiglia. Cioè c'era qualcuno che poteva andare a prendere la legna e metterla nel fuoco, non c'era nessuno che poteva occuparsene, c'era bisogno davvero di solidarietà. Quindi il principio del mutuo soccorso è solidarietà e soddisfazione dei bisogni primari di un gruppo di società civile che finalmente si organizza. dei bisogni della salute, le società di mutuo soccorso evolvono eh, nella soddisfazione dei bisogni delle persone, rendendosi conto appunto che eh, molti dei soci erano analfabeti, quindi fondando delle scuole, delle scuole serali, in cui il socio però per accedere doveva versare un'ulteriore quota, questo per responsabilizzarli, perché uno dei principi fondamentali delle società di mutuo soccorso è la responsabilità individuale e collettiva. Questo perché nel momento in cui io mi approfitto della società o delle iniziative che fa la società, faccio un danno a tutti gli altri soci. Perché il concetto fondamentale delle società di mutuo soccorso è tutti versano per quando un socio ne ha bisogno. Quindi una delle prime iniziative sono state le scuole serali, ma anche le biblioteche, Biblioteche che venivano allestite sia con ehm, libri eh, tecnici operativi e sui mestieri, sia con libri di eh, letteratura. E un altro concetto fondamentale del mutuo soccorso è la reciprocanza, che poi è proprio il titolo di questo filo conduttore. Reciprocanza che avveniva sì tramite i soci, ma anche tramite altre società perché non tutte le società erano così organizzate da poter avere una biblioteca, quindi le società più organizzate eh, facevano in modo che ci fosse una biblioteca itinerante, che andava presso le altre società. Allo stesso modo, un socio, ad esempio, della società di Torre Pellice, che andava a lavorare a Barge, se si trovava in difficoltà poteva rivolgersi alla società di Barge che si metteva in contatto con la società di Tore Pellice. La società di Barge elargiva il sussidio al socio di Tore Pellice poi la società di Tore Pellice lo rimborsava. Nella storia della Valpellice, significativo è stato ad esempio il caso, non mi ricordo in che anno sia avvenuto in cui la fabbrica Turati, che era una fabbrica eh, di filati, è andata a fuoco, quindi gli operai di Torre Pellice e di Luserna sono rimasti a casa e le società si sono trovate in difficoltà perché dovevano dare un sussidio, aiutare gli operai in quel momento di grossa difficoltà, dall'altra parte non avevano poi abbastanza respiro, quindi le società del Pinerolese, hanno aiutato le società di Torrepellice e di Luserna e poi eh, una volta che è ripresa l'attività le società hanno restituito i soldi, quindi questa grande reciprocanza, questa grande responsabilità individuale ma collettiva in cui dava proprio il senso della comunità. Ricordiamoci sempre che i soci dovevano anche comportarsi in un certo modo, ad esempio la società di Barge aveva istituito il premio di virtù per Assi, che è stato uno dei eh, presidenti della società di Barge, per cui a quell'operaio che si comportava bene, che non si ubriacava, che non faceva schiamazzi, perché siamo in epoca in cui tutte queste cose erano estremamente importanti, veniva elargito un premio pari a un anno di stipendio, che era tantissimo. Parlando di uno scenario un po' ampio del mutuo soccorso in Valpellice, ehm, documentazione che eh, è stata rilevata dalla Fondazione delle società di mutuo soccorso del Piemonte, eh, si evince che c'erano sei società ad Angronia, la maggioranza delle quali erano società ehm, di mutuo soccorso in caso di disgrazia o malattia o morte dei bovini che è una cosa estremamente particolare, però ovviamente le società si strutturano anche a seconda dei bisogni dei soci e eh, dei bisogni del territorio in cui i soci sono. A Luserna San Giovanni c'erano quattro mh, società di mutuo soccorso, eh, di cui due femminili. Eh, le società di mutuo soccorso femminile hanno un po' una loro storia un pochino a parte, eh, perché tra le varie società erano quelle un pochino più in perdita, perché la maternità in qualche modo eh, creava... Eh, un danno, nel senso che quasi tutte le donne eh, passavano dal puerperio, quindi in qualche modo eh, le società avevano grosse difficoltà. Infatti c'è stato poi un periodo in cui le società femminili volevano unirsi alle maschili, ma molte società maschili ehm, non volevano proprio per queste difficoltà. A Lusarnetta c'erano ehm, due società, eh, di mutuo soccorso. Eh, a Torre Pellice ce n'erano ben nove, di cui una con la denominazione cattolica San Giuseppe e l'altra dei eh, militari. E a Villar Pellice eh, due eh, società, un'alleanza cooperativa e una società agricola. La maggioranza di queste società hanno quasi tutte creato una cooperativa o spaccio alimentare in cui in qualche modo ehm, i soci potevano avere ehm, gli alimenti eh, più importanti di base come la farina, il pane, l'olio, ma anche il vino veniva considerato un alimento di base a eh, dei prezzi eh, in qualche modo favorevoli e calmirati. avevano un senso eh, di, con eh, un'estrema territorialità. Cioè, se andiamo a pensare adesso a Torino, anche, in ogni quartiere c'era una società. Era estremamente capillare e ancora oggi eh, le società a livello territoriale sono molto capillari. Sono eh, magari molto piccole, mh, magari in paesini molto molto piccoli, in frazioncine, ma perché erano proprio un presidio per la comunità, per garantire la comunità. Quindi c'era, per parlare di Angronia, la società della Bacira, cioè della Vacera, <ride> piuttosto che la società a serre, cioè tutti i luoghi di Angronia. Il mutuo soccorso che cosa ha fatto? Ha seminato tanti piccoli semi che oggi come oggi hanno creato la nostra società, eh, il medico della mutua e quindi il sistema di servizio sanitario in cui tu in qualche modo paghi le prestazioni a un costo minore, eh, il sistema pensionistico perché eh, nelle società man mano che le persone andavano avanti si cercava eh, di dare un sussidio per il cronicismo o per l'anzianità. Uh, L'housing sociale, perché alcune società di mutuo soccorso, come ad esempio Torre Pellice, nella sua sede ha uh, degli appartamenti che venivano dati ai soci, quindi anche una condizione di vita migliore. E poi chi di noi oggi come oggi non è andato all'Ipercop? Niente di meno che la cooperativa alimentare nata a Torino e poi sviluppata. Questo per agevolare, perché poi è vero che c'era una certa continuità di lavoro da parte dei soci, eh, delle società di mutuo soccorso, però poteva succedere il periodo in cui non si riusciva a lavorare. E quindi come fare per garantire eh, i viveri a casa? C'era la tessera, si poteva andare al magazzino sociale, allo spaccio alimentare sociale.